abbiamo già una posizione molto forte energeticamente, che è poi la posizione dell'esercizio fegato. Proviamo a tenere lo sguardo lungo davanti a noi. Anche qui. Mi concedo qualche momento per vedere se ho delle tensioni nel corpo. A parte magari, ecco all'inizio può essere che proviamo una, una tensione qui sulle gambe, non dovrebbe esserci. Quindi se vediamo che è una tensione che proprio non ci permette di sostenerci comodamente, forse perché abbiamo abbassato troppo le ginocchia. Quindi ecco anche qui. Secco, ci dà comunque un po' fastidio perché è l'inizio, quindi dobbiamo prendere dimestichezza, ma forse l'inizio è normale. Vedo però se magari ho delle tensioni, ecco appunto sul collo, la mascella, forse sto tenendo i gomiti troppo piegati, allora devo proprio abbassarli. Il d'antienne, tre dita sotto l'ombelico. questo piccolo check sempre perché è anche importante poterci guardare se siamo soli a casa e non abbiamo il maestro con noi allora dobbiamo essere noi i nostri maestri quindi dobbiamo essere noi a vedere dove abbiamo le tensioni dobbiamo essere noi a venirci incontro Ricordo il suono del fegato, il suono. Sempre quel meccanismo che abbiamo visto fino adesso. Inspiro, ho le mani questa volta proprio sul danziani, quindi posso rendermi conto del fatto che quando inspiro il dantien si riempie dell'aria del respiro e che quando espiro dalla bocca anche il dantien treme e favorisce oltremodo l'uscita della bocca, dell'aria dalla bocca. Mi immagino come se ci fosse un tubo, un tubo che dalle narici va direttamente al dantien, quindi quando inspiro l'aria non faccio altro che mangiare.